dura questa cantilena, non correre da sola dentro il posto, non fermarti da sola per la strada, non devi mai fidarti delle strane che si avvicinano a te con gentilezza, la beltà si accompagna alla saggezza, il lupo assume le più strane forme. Con l'ambigua parola che ti inganna, mai lui rivelerà i propri intenti, più dolce la sua lingua, più aguzziti.